Il 15 giugno del 23 poi avevo quattro, due sorelle e due fratelli che non c'è più nessuno, sono io la più vecchia e poi c'era bisogno, mi hanno chiamato perché lavoravo all'infermeria della Guincia Rossi col dottor Contrucci, quando c'era bisogno il padrone, Vigilia Rossi, dice vai se c'è bisogno vai e vieni, fai come Così è cominciata la cosa, che mi ricordo un po'. Dopo quando c'era qualcuno che non stava bene, andavo, facevo un'emissione, tornavo, così. Poi sempre un po' di più, con, con Attilio abbiamo fatto un po' di, di cose quando si era fatto male per portarlo all'ospedale, con Attilio più giornale, no? Che ho visto la figlia l'anno scorso e non aveva conosciuto il figlio, e poi così, sempre se c'era qualcosa c'era la farmacista il dottor Kei che diceva vai da Lucia che lei trova sempre il posto, perché loro allora avevano tutti i sogni, arna, Salan, tutti la scabbia perché mangiavano tanta carne senza verdura sui montagni facevano solo quello allora andavo a cercare per fare la fumata e mi deve portare il grasso allora andavo dai fiorini i vecchieri che avevano le mucche, che ammazzavano, magari un po' da sfrossi mm. e mi davano il grasso e lo portavo al farmacista che faceva la pomata per la scabia di tutti lì. Quanti sogni c'ha a prendere, no? Era così, mm. allora non c'era tante cose. Bisognava aggiustarsi un po'. Quanti anni aveva in quel periodo? Io? Quando ho iniziato a fare l'infermio, a Ma che avuto 18 anni. 19 perché sono stata un po' all'ospedale, e poi mia mamma aveva paura perché dicevano che buon parlavo no. La cogni allora sono arrivata a casa e sono andata a lavorare alla mezza È all l'ospedale ad Osta? Sì. Quanti anni? Non mi ricordo più se due anni. E cioè la, la chiama, chi è che il suo padrone lì al lavoro la chiamava sì. per andare a curare queste persone? No, mi no. ha dato il permesso il padrone, l'ingegnere rossi che non c'è più. Poi il direttore era partigliani allora. E poi se c'era qualcosa andavo da, dal direttore della Brambilla, dal dottor Busi, e allora loro venivano a prendere le gavette, tutto di nascosto così alla sera. I proprietari erano a favore comunque della. Sì, stella. sì, sì. No, no, è venuto incontro tanto, anche Busi, mi ricordo che c'era bisogno di qualcosa. E la prima volta che l'hanno mandata a chiamare non si è spaventata? Eh? No, perché ero già d'accordo con uno, lì che diceva così se potevo dare... Era solo la sera, che, per i miei che non erano tranquilli, se andavo... Eh, io sono sempre tornata a casa. Quando la mandavano a chiamare c'era solo lei con Quando le persone? Con Trucci che lui non andava se lo chiamavano per qualcosa non andava diceva di chiamarmi perché forse da solo aveva, malo, aveva paura che le facessero non so ma sapeva sempre cosa fare perché non credo che ah, mi aggiustavo <ride> <ride> andavo a cercare dove c'era qualcosa a farmele dare o da Bertetti per farmi dare le maglie da portare quando aveva un freddo, qualcosa da uno o dall'altro andavo sempre a, a cercare calze. E la zona dove si è mossa è tutta comunque intorno a. Sì, perché io ho conosciuto anche un capo partigiano che era di Bielese, che quello voleva che io andassi di là. E io non sono andata, c'era poi uno che aiutava via la goccione e non era ma era un simpatizzante e aiutava tanto si chiamava Fernixi adesso il nome non me lo ricordo e allora quando c'era qualcosa ci parlavamo, si, si cercava di aiutare non era solo un'infermiera quindi della malattia perché si trovava anche le cose no, per vestirli, poi, da mangiare alle, era un alle, po' tutto La Guinzorossi c'era l'infermeria che veniva un'ora al dottore al mattino poi c'era allora si facevano male tanti via la fabbrica. Ad esempio, quando c'erano tutte queste, queste uscite, che faceva andare a curare queste persone così? Sì, sempre di nascosto, perché c'era sempre qualcuno che. Di più gruppi però di partigiani. Sì, ma c'era sempre qualcuno che faceva. Una volta mi hanno fermato al castello di Sin sì, nella piazza, quando avevano ammazzato quello là e ne hanno sparato, adesso non mi viene il nome, poi magari dopo mi riconvento, che andava a fare, a prendere la roba nel biellese che buttavano giù gli inglesi, perché lì c'era il vento, non potevano mai. una volta ci amporceva e questo qua ne hanno sparato, non so, era nel. Il gabinetto che fanno... Ah, Agostino! Ma eh, Agostino! Sì, i sogni! Sì, Agostino Borretta. Dopo il prete aveva paura che bruciassero. Insomma, andai a cercare il Don Carlo, avrei grandi parletere, queste cose qua. E quindi i pacchi arrivavano solo? Lì non arrivava niente da... No, andavano a prenderle. Poi i borghesi andavano volontari. Cioè andavano a prenderle nella serra, che è di li lì. Perché anche noi a casa mia non c'era la Radio Rora. Allora per sentire qualcosa andavo dal papà del dottor Ceretto, di nascosto che lui sentiva Radio Londra. e <ride> cose così. E quando andavo da, da, da questi partigiani a curarli, cioè, aveva paura di non uscire. Ma io dico la verità non mi ha mai fatto né, né scherzi, né. C'era qualcuno che magari di quelli ma io quelli dei sogni tutti per me erano come fratelli tutti